Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo anno video su, su NBA Street Showdown Siamo qua oggi per eh, Appunto conquistare Rucker Park Nel appunto l'ultimo quartiere Il quartiere in cui dovremo battere tutte le leggende Saremo aiutati da altri due giocatori della CPU E Come primo eh, Come prima partita dovremmo totalizzare Un milione di trick points E Vabbè grazie ovviamente all'aiuto di eh, Sto spaccando il controller se non si fosse capito Wow, sto blocco così. E per totalizzare tutti quei punti, appunto, bisognerà eh, fare, vabbè, i classici trick, eh, seguiti da schiacciate e così via. Eh, adesso vedete 12.000. Ecco, dovremmo aggiungere un milione di punti. Come facciamo con i gamebreaker? E però io ti ho bloccato. Hai ragione No, non puoi. O le così. Dai, passala a Gianni Morandi che lui può fare i mega trick per fare i ponti. Perché ho voluto... Allora, ehm... iniziamo nel dire una roba. Far... Saranno due episodi. Nel primo episodio faremo la prima sfida e la seconda sfida, che sono appunto quelle un attimino più brevi. Poi invece il, <coughs> il secondo video, quello di martedì, poi e Trick Counter, così scherzavo. Ah ok. pensavo adesso essere rubata wow di nuovo. E nel secondo episodio appunto faremo l'ultima partita Che è quella in cui bisognerà arrivare a 50 punti Ricordo che in, in eh, NBA Street E eh, <coughs> appunto il, la schiacciata appunto Il tiro dentro l'area vale 1 E il tiro fuori dall'area vale 2 Quindi ci vuole una vita tendenzialmente per arrivare a 50 Quindi faremo un bel episodio Olè, è eh, stato c'è cioè, ma... Guarda, guarda c'è animo Guarda, guarda Attenzione Boom eh. Con calma e con saluto, un abbraccio, ciao a tutti. La corsa di Gianni. E ruba! Ah. Ok, game break. No! Eh. Cosa mi ha intercettato? Sì. Boom, bloccato. Piange. Guarda lì. Boom. E niente, cioè... Ripeto, sto gioco è una figata. E... Cosa, cosa sei? Attenzione. Passa Boom! Gianni Milan, attenzione! Attenzione, sì, attenta al trick counter Scherzavo. Dai, ti ho bloccato però. Ti ha dato uno schiaffo! Sì Scusa, non volevo offenderti. Eh, ancora. Vabbè, intanto loro stanno semplicemente facendo schiacciate, niente trick, quindi non stanno totalizzando alcun tipo di punti. Difficoltà, sto giocando attualmente Sto giocando alla difficoltà medio Perché Essendo io ci gioco da una vita eh, E a NBA Street però Non, non avendoci giocato per 4-5 anni appunto Non lo ricordo per niente come si gioca E eh, così via Soprattutto perché I due personaggi assieme al della CPU Sono altre due NBA Streets. Eh, sono altre due leggende Che fanno parte del team degli NBA Legends E non mi ricordo che si possono fare i trick senza inciamparsi Perché adesso vi farò vedere una roba Bella con tante B A seconda di chi passi la palla fa un trick Si inciampa No, adesso no Dai, inciampati non lo... Oh, racca Di solito la gente si inciampa a random Ok, lui no Questo non lo sapevo breaker 2 mm. Ok, Dr. J non Dr. J non Non si inciampa a random Bene. Mm, come? Ah, no Adesso voglio vedere se è vero che non si inciampa. Ma no, però ti fai stirare la palla troppo easy. Oh. Oh. Oh com'è? Oh che fai? Eh fai il figo, fai le rotate. La, le, rotate le rotate, attenzione. Ah, lui non, apparentemente non perde la palla facendo il trick. Ok, questo mi mancava. Ole, trick counter a casa. Nega, nega, nega. Ole. E eh, dai, ah, ok. Mentimino. Direi che con un altro gamebreaker dovremmo farcela. Easy. Eeeh, serve, ce vai. Uh, Ciao, me. Fai le schiacciate però qua. Attenzione Gianni Morandi Tutta tranquillità No ma cos'è sto schifo dai Devo schiacciare Piccolo trollino che sei io. Ok Easy eh, nella difficoltà media appunto Quando lasci più nota che tu fai un po' troppi trick appunto Prima o poi te la prende la palla In sto caso infatti se ne era accorta Non ci provare Ora, oh, cosa ho fatto Easy Proprio easy Distrutti Vieni qua vieni qua dai Eh? eh? Vuoi far perdere il game break Non ce la fai non ce la fai Sei scarso Tantissimo Mega Still Mamma mia Le schiacciate però Allora Cosa fai? Cosa sei? No allora aspetta un attimo Perché mi ha cambiato personaggio? Ma Boh perché sto dando sempre Gianni Maran? Perché è l'unico che so che... Ho la certezza che lui abbia il... I trick al massimo e quindi che non si inciapi comodamente Uh, easy Dai, vieni qua, vieni qua Devo, devo capire ancora come chiamare questi episodi E allora il Gamebreaker 2, malissimo È ora di fargli perdere il Gamebreaker Oh, vai Dai, dai. Sembra che il game breaker dura eh, circa circhi. Signori. Duri circa 50 secondi. Quindi se adesso io tiro la palla. E riusciamo a prenderla. Scherzavo. Vabbè, 740.000 punti. Bisogna fare in fretta, va a vincere. Se no qua ci soppassano. No, malissimo così. Adesso ce la rubo io. No. Na na na nah, nah, nah, na nah, nah. Devo fare più punti nell'ultimo Game Breaker. Basta! La CPS si è accorta che sto facendo troppi... Sto facendo troppi trick e quindi mi sta... Dai Ok Però devo cercare di fare più schiacciato Perché I tiri valgono Pari a zero Nei trick points Ai Ma, Ma non è mai vero Nella vita Stavo cercando di bloccato Prendi la telma No oh. Boom Morandi che si scatena in tutta calma ovviamente cosa vuoi fare? cosa vuoi fare? Ale dai che si va a casa oh uh, eh ti piace eh scarso Ale gamebreaker Qua ci dobbiamo giocare benissimo Ecco, già ho sbagliato L'ho sbagliato anche qui Già ho sbagliato anche qui Oh, oh Che block! Boom, easy Abbiamo vinto, abbiamo vinto Raga Che partita Che partita Allora Dovrebbe essere game breaker di livello 2. Sì. Seconda sfida. Allora. Il primo che raggiunge il game breaker di livello 2. Questo dovrebbe essere abbastanza easy. Però non si sa mai. Ecco. Vedete, io ho fatto fare il trick a una persona che non sa fare i trick e se ovviamente inciampata abbiamo rischiato di perdere la palla. Easy. Iniziamo subito benissimo, dai. Un attimo schiacciata, un po' di trick. Con un fake out abbastanza recente. No, niente, ho cercato di bloccarlo. Missato. Allora No, vabbè. Sì. Sì. Ah, perché? Ma perché? Ma è le OP da due, non riesco mai. cioè, i miei non saltano mai. E basta prendermi cose a palla. Raga, cosa gli abbiamo fatto? Attenzione, mega fake, ora lì è boom! Contro il tabellone, easy! Ah, qua, qua è too easy for you. Missato, missato. Eh, eh, cosa vuoi fare? La schiacciata? Ce l'ha fatta. <ride> Ce l'ha fatta benissimo a farla. Allora, evitiamo di perdere tempo. No! Hanno il game breaker. fermi tutti. AGH! Dai, pre qualcuno la prenda, qualcuno la prenda. Non l'oro! Malissimo, iniziamo così però. così uh. dai dai che qua immaginiamo un po' più semplice per questo livello quanto adesso a fare schiacciata abbiamo bloccato no però c'è l'altro uh. doppio bloc attenzione qua profumo di profumo di skill proprio la, la giornata no prendi a Niente Eiaiaia Allora Se non sto giocando proprio benissimo Boh. Oh volevi fare il figo No skill bro No Cos Gli ho regalato proprio Gli ho regalato una schiacciata No Attenzione No, ecco. No, non ci provo. Boom. Gamebreaker. Adesso cercheranno. Eh, ovvio, cercano di tenersi la palla. Dai, dai, prova a schiacciare. Te la rubo. Imparate a giocare. No, perché abbiamo fatto il game breaker? Ah! Spavento, raga! Raga! Ci ho dovuto. Ho dovuto annulare se non era un game breaker. Era dato a male. Sono cuore. Ragazzi questo è stato il secondo episodio di.. Diventiamo una leggenda. Così. Vi piace il nome da serie, a me no. Però vabbè lo lascerò. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di un bel mi piace. O non mi piace per, appunto, giudicare il mio lavoro. E vi ricordo di, di tutti i link in descrizione: Facebook, Twitter. Vi ricordo di condividere questo video. Andare a visitare, vabbè, non si come vi ho detto, Facebook, Twitter. E direi che ho detto tutto. Se. Sono troppo addormentato. Quindi. Ci vediamo. Ciao a tutti, ad un prossimo video. Anzi, al secondo episodio di questa serie.